certo che no, eh? i giapponesi dicono la vita è cadere sette volte e rialzarsi otto, esattamente così, e chi non è mai caduto è un cretino, semplicemente non ha vissuto. E allora credo che il senso di tutto questo sia ritrovare le cose che abbiamo perso, non è facile in questo momento, ma credo che sia urgente, urgentissimo. Noi siamo stati questo. La nostra storia, la nostra importanza nel pianeta, le cose che abbiamo fatto, la bellezza che abbiamo creato, è tutta derivata da questo, dal sapere che non possiamo cercare la bonaccia, ma dobbiamo cercare tempesta. C'è un signore che non è più giovanissimo, ma che ha un corpo di ferro di un uomo speciale, che si chiama Soldini, avete sentito parlare? È il più grande velista che abbiamo. Una volta gli ho fatto così, pum, sulla spazio, ma mi sono spaccato la mano, perché è, è fatto di marmo di Carrara proprio. Eh? perché a forza di andare su per, e giù per gli oceani sai com'è recentemente ha fatto Hong Kong Londra che non è proprio la via dell'orto come si dice in Toscana È eh? neanche una passeggiata di salute e in più l'ha fatta tre giorni e tre notti in meno del record e quando gli ho chiesto come hai fatto lui mi ha detto è semplice Bisogna cercare le tempeste, non per finirci dentro perché ti massacrano la barca, ma la capacità è prenderle. Prendi il buono della tempesta, che è un grande vento che ti riempie le vele forte, e con quello farai la velocità. Vedete, è una grande metafora, eh? che non è cercare guai, come qualcuno pensa. Ma cercare il buono, i velisti lo chiamano così, il buono, cioè quel bel vento che ti fa andare avanti nella vita. Ci sono tante persone che sono arrese alla mediocrità, al quieto vivere, al lascia fare...